Ok, giorno 2, col Ragley Big Wig, front da enduro in acciaio. Cercando di evitare pedoni, portando regali di Natale nel frattempo. Altra front cattiva, oltre a questa da oh, oggi. Eh perché la mia è pulita? Sì, ok, attacco della salita a 10 minuti e 30. 43 minuti, esatti. Siamo arrivati qui sì. a Santa Maddalena. Ok, siamo andati in bocca del portage. 58 minuti per arrivare qua. Quindi, boh, un 46 minuti in totale. Allora, per il portage è meglio la propane. Eh? L'acciaio pesa sulle spalle. Allora, ad arrivare qui un'ora e 5 minuti no. e 30 secondi. meno sì, meno, io sto contando anche darti il regalo. Eh, eh, eh. Cazzo. Che, che precisione. Che precisione. Tra allora, 1 e 16. In bocco del sentiero. Andiamo col picco Ragri, col picco Gianni. Gianno gli sta dietro neanche col propane, perché lui è davvero più forte quindi ah uh! no, è più bello vieni qua si sì? sì, vieni vieni ma guarda qua è bello no qua è più bello e qua è qua filati Sento qualcuno alle, spalle, alle mie spalle Che vuole uccidermi oh! Lui vola No, di qua, di qua no, Salve, vedere, salve. Puoi andare, puoi andare, puoi andare. Ah, salve è che ce la facciamo alto? Qual è alto? Eh sì, ancora si sale, che palle. Ci sono, andiamo. Scendere da questa deviazione. l'ammo chiuso ah già non c'è l'ammo <ride> eh già allora cazzo di animale mamma mi sta spaccando del oh. tutto cazzo fai madonna ma cazzo fai che bestia sei Vergogna Cazzo animale che sei ho! No! Ti il mio casco! No. Ah, no no! <ride> Andiamo! Oh. Andiamo. Oh. Vadi, vadi, vedo strada, faccio strada! Prova seguire un po' le linee almeno Ma Come cazzo li seguo? Sì. Che era una linea quella, però mi una morte Mamma mia Sto scoppiando le gambe Oddio, ce la faccio più Oh. Prova a stare un po' più alto, hai visto dove sono andato alto. Oh, Gesù... Lambo? Sì sì, ammo, è tutto aperto, vai, vai. Oh, <ride> Mamma mia! Questo non va male No, non va male per niente! Vadi, vadi, mi sta facendo perdere tempo! <ride> Lui è passato di sopra! Cioè, ma che cazzo di ne fa? A me non è normale! È un alieno! Luca, è un cazzo d'alieno! Come? Siamo la variante, ah, ma è qua la variante? Sì, andiamo un po' dove ci vuole portare a morire già. Ah, in salita mi vuoi portare, grazie. Vedi, allora, hey, con un vaso abbandonato, se tu vai avanti, c'è una linea che tesse l'altra. È la linea del delle dell'Emerald. Chissà perché, mi sembra un po una buona cattiva idea. Come tutti i giri con Gianluca. questo passaggio eh. si fa eh. eh dai che ci sei dai che ce l'hai no non ce l'hai Gianluca che non riesce a fare i nostri niente no Gianluca ormai è vecchio anche lui guarda ti faccio vedere io così va a spostati vai, prova. aspetta l'ultimo tentativo vabbè okay, vai vai non mi scarica la batteria la Eccolo, eccolo ah, vedi allora, allora vedi che va a fa far culo va è troppo ripido! Sì, sì. Ti insegno come si fanno i nostri. Forza <ride> di, di animale. Guarda, io lo faccio così. Eh. Ah, fa culo! Eh, eh, eh, ti, tira, ti tira giù, eh! Sì, ciao, vai già! Possiamo stare qua tutta la giornata, eh! da qua! Eh, vedi, vedi! Però se vieni qua lo modifichi in un attimo. Eh, lo voglio modificarlo, io penso di poterlo fare. Eccolo, pam! Eh, quasi! Non spresso l'ho lanciato, solo che poi sono andato troppo di qua a sinistra! Infatti, uh, già stavo cadendo a piedi qua! In piedi Eccolo! Sento, sento qualcuno che sta rompendo le piante! Il giardiniere di Bolzaro è arrivato! Una potatina, eh Gian! Facciamo una potatina? Ci sono un paio di curve da rivedere. <ride> Questa l'ho fatta. <ride> Bravo. Questa, Questa curva l'ha fatta, ma io non l'ho visto, la GoPro non l'ha ripreso, quindi... Dai, gliela diamo per buona, ma... Ma Dai, Gliela, gliela diamo per buona, ma lui è uno che imbroglia di solito. Dice un sacco di stronzate. Bravo! Allora intanto li sei fai in Ospress, non è che sei una pippa totale. Oh, Ma ah, scusa, dobbiamo salire su sta scala secondo te, no? Cioè vorrei capire. Dobbiamo salire qua sopra. Sui passaggi fattibili di Gian. Eccoli qua. Tutto fattibile. Oddio. Oh, animale Non è una persona Qui la propena Non ce la porto neanche Che è un sentiero questo? Sembra Potesse essere Adesso di sentono è questo Questa è la morte Ci si incastra qui Gianluca mi ha portato a vedere Una cosa romantica Eh? Qua c'è dico Eva, no? Con me Okay. ah era un cactus maledetto cactus commetto che il Gian sarebbe questo l'ha bagnato è bellissimo eh sicuro un giorno di pioggia lui mi porterà su sto sentiero sono certo maia ah belli questi che sono da bunny hop io pensavo qua di mettere de, delle rampe si si si e fare un sì, sì, sì. <ride> eh, qua se me... ah, serve un manubrio da tra... da 700 eh ho passato del sangue eh io eh. mi sono appunto col cactus ah bello vai vai già senza che ti pavoneggi troppo ma si sì. il grip a cosa serve? Alla fine il grip è sopravvalutato non serve niente <ride> eh? Questo è un sentiero da fare con la bici nuova No, questo è un sentiero da droppare qui adesso Chiudiamo in bellezza Se c'è un cancello, un motivo ci sarà Bella già! Ce l'abbiamo fatta a portare la pelle a casa anche oggi! Allora. Ehi, ehi, ehi. Come zompa! Ho Non ti posso andare ancora avanti a fare il salto? Si è <ride> andato abbastanza avanti! Sono andato un po' al limite! Un po' al limite! <ride>